19 novembre 1985. Un altro storico incontro. A Ginevra, il presidente statunitense Ronald Reagan e il segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev, si incontrano per la prima volta. Sul tavolo c'è la proposta bilaterale di riduzione degli armamenti. La guerra fredda sta per finire. È il momento della discordia e il momento del dialogo. Il momento... Thank you.